Niente proprio Nooo È un incubo No, no, non c'è sto capire un cazzo Mi vetto, fa, Ma sta dov'è? Ma sta dov'è fare? ma si Posto Posto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 Ci hanno chiuso dentro. Mi son cagato in mano. Mi son cagato in mano. Lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Perché mi sono fatti i cazzi miei? Non potevo rimandare martedì. Tacci mia. Raga, il fatto è che abbiamo trovato due artefatti consecutivamente così velocemente. No. Li abbiamo trovati troppo veloci, ragazzi, gli artefatti. Qualcosa non mi quadra. Ve eh. detto che non mi quadrava. Troppo facile. No, la stiamo indossando. Vuole farcela indossare. Eh, adeos! E mo... Sì, vabbè, che cazzo è? Ma che viaggio mentale ci siamo fatti, ragazzi? Ve l'ho detto che non era così facile. Cioè, ci dava un altro artefatto. Un, un artefatto dopo che abbiamo appena trovato un artefatto. Dai, la cagata. Sembrava strano. È così, cioè, ci siamo fatti quel. Secondo me non è stato un sogno, un qualcosa. Lei veramente ci ha portato chissà dove. Porta bloccata. Bella, domani, domani ci lardo. Porta bloccata. Eh la madonna, sta calmo. Probabile, poi eh. Ma che cazzo stai da dire? Ah, raga, ma voi non ci avete fatto caso? Si è... Bravo! Si è spostata la stanza. Si è spostata la stanza. Minchia ragazzi Avete fatto caso Che le porte si chiudono molto più rapidamente Secondo me Sei un po' cazzata Ma la torcia è infinita Raga, fateci caso La torcia è infinita Guardate in basso a sinistra Non si consuma Secondo me la butto lì, è un sogno. O un incubo. Secondo me questo è un incubo, ragazzi, ve lo dico io. La maniglia infatti non c'è. Non c'è la maniglia, non esiste. Tipo classiche cose dai sogni. Barra incubi, che le stanze non sono dove sono. Cose mancanti, cose diverse. È la torcia infinita ragazzi Bloccata Sì è un sogno ragazzi è un sogno sicuro È un sogno Ora sicuramente quando proveremo a... ad andare a salvare chissà che cazzo accade Infatti è tutto bloccato è un corridoio ragazzi È un corridoio ci stanno facendo andare dove vogliono praticamente Che trip mentale! Ve l'ho detto, ragazzi, è un cazzo di sogno, ve lo dico. Che trip mentale! Ve l'ho detto raga. Secondo me è un cazzo di sogno. Stiamo rientrando nella stanza. Che cazzo di trip ragazzi. Sali sopra. Probabile Frank. Bloccata e queste che un tempo erano bloccate ora si sbloccano? No, vedi che qua mancano cose, ragazzi. È un sogno, ragazzi. Perché qui c'era il tavolino con la cassa. È un sogno questo, o oh, un incubo. comunque. Porta bloccata. Quello è un tempo era il salvataggio, ragazzi. Di fronte me lo ricordo. Bloccata. Bloccata Bloccata Eh però così non mi devo fare in Lo dico cioè Raga così no eh No raga così no eh raga Così 9, prego. Però toccando sta porta. Ok. Toccando quella porta è questo. Succede questo. Qua ci siamo già andati. Qua ancora no. Qua ci sono delle manate. Eh certo. Salvataggio. Eh. Eh. Salvataggio. Sto cazzo. Ma che cazzo vuol dire, ragazzi? E eh, quindi se non è talismano sei morto? Salvataggio. Bella smoky. No! È un incubo! È un incubo! What Il salvataggio comunque non c'è. non capendo un cazzo ah. ah. ah. Mannaia la puttana No, no non c'è sto capendo un cazzo Sì è un sogno. Che posto è questo? Bloccato. Tutto bloccato. Questa è l'unica porta sicuramente per andare. Vai, andiamo. Salvataggio in corso. Oh, m'è rotto il cazzo. Tanto non si apre la porta e mi di dentro. Non guardare in basso. Non guardare in basso. Albert sei tu Alberto è tutto sfogato questa è la stanza iniziale tutto è in disordine ma è la stanza iniziale non più in disordine non credo. Ecco. Ora è tale e quale. E non era così qua, ragazzi. Questo mi ricorda tanto il tunnel nella casa che ti portava in una stanza tutta scura. Quel tunnel, mi ricordo. Secondo me questo tunnel non finirà mai. Ci stiamo avvicinando o sbaglio? Ci stiamo avvicinando Sì ci stiamo avvicinando Io pensavo che non... Eh sì eh, No guarda mi, mi sarei aspettato una cosa simile Frank Che fosse infinito Sincero Questa non è la parte sopra? Tipo del labirinto? Questa è la parte sopra del labirinto Probabile Sì mi pare proprio di sì. Sì, sì, è quella. È quella, è quella. Proprio quella. No. No. No. No. Raga, no, ci avevamo messo giorni per finire sta parte, vi giuro. Non voglio ritornare allo stesso fatto. che cazzo è stavolta ora? Erdjugane! Ne so due! Porco dio! DOI! Ah questo è quello iniziale Vi ricordate? Quella che abbiamo fatto uscire dalla catacomba di merda Corri Ok Come è bloccata? Ma c'è un... Oh! oh, oh, oh, oh. Dio, fra! Tieniti di dritto Fra! tieniti di dritto! Lucido! Lucido! Posca. Fra, metti a fuoco, metti a fuoco! No, raga, non ce la faccio più, no. No, ve scongiuro. Automaticamente la, la, la mente mi porterebbe su quella della sinistra, ma io andrò su questa. Ragazzi, quale porta scelgo? Uno, due, tre o quattro? Secondo me non c'è una porta giusta, una porta sbagliata Tutte e quattro porteranno sempre lo stesso fatto Quindi Si è una candela Voglio riprenderla Si è spenta Sono entrato in quella camera Si è accesa la candela Sono rientrato nella stessa Si è spenta Ora non si è acceso un cazzo Deve accenderle tutte e quattro Probabile La provo. No Ci ho provato quattro uno. Quattro 1 3 4, 1, 3, 2 E' eh, fatti Ciao Emma Ciao Ale La prossima volta non spammi GF Me son rotto Le coglioni Io che ho fatto anche lo speciale Doppia serata Mortacci mia La prossima volta mi faccio i gran cazzi Mia Ce la faremo mai a finire sto cazzo del livello? E mo? E mo che cazzo devo fare! Hai ragione. Oh! La nostra faccia! C'eravamo quasi a vederla, eh. Sbarbutelli che siamo. Oh! Ecco. Eh. E eravamo palesemente giù, però fa nulla, dai. Ci sta. Bloccata. Siete de dei geni, ragazzi. Siete de dei geni. Ce la faccio più. Basta, vi supplico. Una stanza che perlomeno mi è familiare al momento. Salvataggio. Eh, certo. Succederà qualcosa. Bloccata. Dai, eh, chi è che mi spona, mo? Ah, ora mi spono col cappuccio, vedete? Dai, perché ancora mancano all'appello mancano. Abbiamo visto tutti, tranne loro. Eh, ah, pure le bambole. Anche le bambole mancano all'appello. Hanno mischiato e mescolato tutta la casa, ragazzi. Non ci sto a capire un cazzo. Non ce la faccio più, lo giuro è il trip più grande della mia vita Le clapisse con la torcia infinita Hai ragione, hai ragione A meno che anche le bambole non siano immortali Cioè Ovviamente bisogna tenerne conto Non mi è mai piaciuta sta stanza. Mai. Che ho detto! Ragazzi, mi devono fare un quadretto. Mi devono fare un quadretto, raga. Guardate un paio di palle. Mi devono fare un quadretto, raga, ve lo giuro. Dai, quanti ce ne sono Dai Dai Una statuetta, ma devono non fa... Ma si... Sì. No, è bloccata Posto. Posto! Sì, è che mi pigliasse il demonio, ragazzi, vi, vi supplico. Sì, è una tortura. La torcia che non fa luce. Non è casa, le sono inventate tutte, ve lo giuro. No, raga, il tempo che mi sono girato è cambiato. È fatto benissimo. È fatto benissimo. Ragà, il tempo che mi sono girato. No, eh, sto cazzo. Gli occhi che, che ansia minchia raga eh basta abbiamo capito basta basta ciao Elena basta Tanto lo so che mi spone il mostro. E io dovrò scappare all'indietro, lo so. Che che ansia? Eh, sto cazzo. Ora mi sa che ci svegliamo. Attenzione, perché se sa, eh. Sembrerebbe la realtà. Sembrerebbe. Anche se non ci spero minimamente, proprio. <ride> Ancora. Eh, ho bullezze che avevo pure io, frate. Però. Torco Dio Dai ora alza la faccia Qualcosa accade eh? Ancora Ragazzi Basta ragazzi, Basta La faccio finita Mi butto ragazzi Che non sto per dire se sei in un sogno, non muori. Però, sono morto. Ok. Siamo arrivati, amico mio. Ho detto, siamo arrivati, amico mio. Oh. Ovviamente. Quale parte della casa mancava se non le catacombe? Salvataggio in corso perché moriremo male. No. Ci sono appena stato qua dentro. Basta. Sono manichini La butto lì, secondo me qui dentro c'è il demone con le corna. La butto lì, eh? Ciao Gabri. La butto lì, la butto lì. No, allora sei stronzo. Allora sei stronzo. Allora sei stronzo. Per un cazzo. No, ho capito questo che posto è. Ho capito che posto è, l'ho capito, ho capito. Questo, ora, usciamo da questa porta. E teoricamente dovremo trovarci in quella stanza piena di scritte sui muri in cui abbiamo incontrato per la prima volta questo collascia. Ragazzi non ce la faccio più. Eh, infatti. Mio dio, raga. Mio dio, raga, che trip. torcia che non fa luce no no Dio no orologi no ci sta facendo rivivere tutto ragazzi ci stanno facendo rivivere tutto. Sì, è bello. E io dovrei fidarmi. Proseguiamo all'infinito, ragazzi. No! Basta. Tori che Cristo. Forza papà. Ma non lo so, Frank. Non ho idea. Cos'è sto posto? Questo secondo me, raga, è il posto giù in cantina. Dove ci sono i manichini in quella porta di metallo. Ve lo dico io. Salvataggio in corso. Una, una torcia che. Oh, fa luce. Secondo me non è un sogno, non lo so ragazzi. Ha eh, 50.000 porte ovviamente. Bloccata No, non è l'ultimo. Uno, due, tre, quattro. Questo è il quarto. La maschera E manca l'ultimo poi Dopo questo <gasps> Leva Ok Cunicolo Vado a ridurre Cunicoli No un No Un altro labirinto No Un altro labirinto No Disturbo da stress post-traumatico È vero, cioè Leva No, non è vero Akira curiosava Marisa curiosava Giochiamo sempre nel virus già la Opla Prima leva Se me bisogna Tirarne giù per forza 3 Secondo me Bella Cilardo Bentornato, bentornato a casa Soprattutto Beh anche questa è casa comunque Mi piace dare a voi la sensazione di casa ragazzi Quando sono in live Anche soprattutto a voi in chat Cioè proprio chat inteso come Tornate, vi parlate, fate amicizia Voglio che le mie live siano il più possibile casa per voi Infatti streamerò anche di... a Natale molto, molto probabilmente Magari per chi non lo so Non festeggia, o cose simili, Vi faccio compagnia Casa o quale chat esatto Akira Kurosawa, Marisa Kurosawa Sono da questa casa da sei mesi. Minchia Porco Dio È tornato No, ragazzi, il gioco città contro il dono io mi, io mi incazzo di nuovo, eh Siamo morti Siamo morti Non troppo tempo, ci stai a mette. Via, via, via, via. Vedete questa mattina? Beh, tutte le cose si iniziano. Iniziano. Prima o poi? Porco dio. Questo ce lo troviamo in faccia, raga, non trollo. Un'altra leva ho trovato. Porco dio! Porco dio, porco dio, porco dio, dio, dio l'avevo detto. Che che. Oh, che paura. Questo ce lo dobbiamo portare più lontano. Dai, dai, presto, presto, presto. Io dobbiamo far fare il giro, raga. Questo... Perché se la porta è bloccata, questo mi tromba male. Facciamo fare un bel giretto Dai ti supplico Olè E' che me lo devo fare tutte le porte? Spero di no Sembra un tempio Tempio ah, Ma qui dove eravamo noi ragazzi teoricamente Ma ah, vedi sta troia È lei la, la troia È lei la troia Dove giace il suo corpo P'scare, Secondo me Ecco infatti lei Secondo me sto gioco è molto ansiogeno, ragazzi Molto ansiogeno, va tantissimo Cioè ti fanno venire in ansia della madonna Catacombe, te pareva Altri corridoi Ora c'è C'è fraccapocchia, c'è Ma è certo C'è fraccapocchia, ragazzi la verità da fraccapocchia No, no, non capocchia, fraccapocchia È diverso Cioè, quindi tu mi, devi, mi stai dicendo che io devo entrare qua dentro Per forza Ovviamente, ricordiamo di non accendere le luci Perché sono cazzi Buonasera, anche lei. Non ho fraccapocchi, attaccato proprio. Buono lì, eh. Io la torcia continuo a non accenderla, ve lo dico. Non mi fido. Fraccapocchi, esatto, fraccapocchio. Non ne posso più, raga, non ne posso più. Sono un'ora e mezza, raga. Allora, per chi si è collegato ora e non sta capendo cosa sta succedendo. Praticamente abbiamo tro trovato un artefatto che okay, è per sconfiggere il demone. Da quanto ho capito, siamo svenuti e ci troviamo in un sogno. La stanza si è mescolata. Praticamente apri una porta e ti ritrovi nella stes nello stesso corridoio. Apri un'altra porta, un'altra stanza e ti ritrovi nello stesso corridoio. Raga, un trick mentale assurdo. Esatto. E infatti siamo nello stesso punto. Cilardo. Perché abbiamo fatto giro, giro tondo. Ma in realtà cascasse il mondo. Che tornassimo nella realtà. Eh. Devi vedere prima che trip mentale. Sempre lo stesso corridoio. Aprivi 3000. Questo è il corridoio di cui io ti parlavo. Porco Dio, che schifo. Porco dio, che schifo. E te pareva. Io sarei morto ragazzi in questo momento Sarei morto ragazzi ve lo giuro Se fosse successo nella realtà io sarei morto Con blood, insetti Saremo Fino anche la live Fin quando che non finiamo sto cazzo di livello Che avevo detto che mancavano i corvi Ciao Idamir L'avevo detto che mancavano l'oro Che fanno? Lo scuoiono vivo, lo distruggono Lo dissezionano. No, gli danno fuoco Ho paura di cosa ci sta sotto il mio letto Perché sono sotto le corte, lo sicuro, esatto Deve andare via ora? Da quanti anni non vediamo la luce su sto gioco? Oh mio dio, ragazzi, sembra di essere a casa. Lgbt Lgbt. Che cazzo è? Come strana la stanza. Welcome back un paio di palle. Eh, bam! In faccia proprio, no? Strano, strano, strano Poi sgabelli Ora, teoricamente vorrebbe entrare in quella porta Scommetto Ahia, il divano in to the face fa male Sì, è stato abbastanza. Eh, vabbè, che cazzo è che mi trovo ora non ce faccio più ragazzi lo giuro non ne posso più no, ragazzi, non ne posso più no siamo nelle catacombe Eh vabbè che cazzo è Da è che stiamo facendo questo trip mentale ragazzi Da più di un'ora e mezza Da tipo troppo Troppo ragazzi ci faccio un episodio a parte su youtube Per forza non posso, posso fare due ore di, di episodio Farò due episodi a parte per forza Trip mentale lo chiamerò Il gioco horror che mi ha intrippato il cervello Va bene, non guardare sotto, Gilato. Ok, devi non farlo. Questa è la stanza Ve le ricordate questa stanza? Proprio dove spawna per la prima volta quel bastardo con l'accetta? Ci sono indizi? No. È un simile corridoio di prima. Questa è la porta del salvataggio Una volta Non si più Magari Magari finisse Oh Mi sono risvegliato? È un sogno Che posto è questo? Oh se questa è bloccata Allora devo andare No non è bloccata Cosa trovo nel cesso allora? C'è qualcosa nel cesso Le blatte Eh, frappurio. E che dobbiamo spostare qua? Lo so, Frank, non lo so I don't even know Muro No No No What? È una stanza in cui non c'è un cazzo Mi prende per il culo Stiamo ripercorrendo praticamente tutte, tutti i mostri, i demoni che abbiamo incontrato E tutte le stanze che abbiamo visitato specia Speciali Per forspunare cose oh. Nooo Devo bruciare questo fattore è è l'unico modo per uscire da questo incubo E siamo tornati qua o magari una stanza uguale. O magari una stanza uguale. Che ne sai? Possiamo avere la certezza, se abbiamo il tempo, di tornare al cesso. Se vediamo che il cesso, agli effetti, è ancora il cesso, allora la stessa stanza. Per il momento sembra sempre uguale. Siete di qua dietro, c'è il cesso. siamo tornati dietro. Cesso. Ragazzuoli Con l'amore in, in bocca Io vi rimando alla prossima Sono due ore e mezza ragazzi Che stiamo girando in un trip della madonna Io me lo sentivo ragazzi Io me lo sentivo che era impossibile Che ci dessero due artefatti Uno dietro l'altro Lo sapevo che c'era una magagna sotto Lo sapevo Mio dio secondo me è ancora lunghissimo sto gioco Perché Allora um... Tralasciando questa maschera Che sarebbe il quarto artefatto Noi abbiamo bruciati già tre Più questo quattro e mancherebbe l'ultimo Quindi teoricamente siamo già alla fine del gioco Però Oggi è San Daniele, auguri, auguri Però mi sa che secondo me il gioco Martedì proveremo a finirlo Ve lo dico Martedì proveremo a finirlo Proviamo a chiudere tutto, tutto Proviamo a chiuderlo tutto ragazzi perché alla fine manca questo trip Che secondo me alla fine siamo già a buon punto Perché lui ha parlato di bruciare gli artefatti Quindi magari Questo artefatto è proprio un livello lunghissimo Al fine di bruciare il quarto artefatto E mancherebbe l'ultimo Quindi prossimo episodio Finiremo questo artefatto Se dura poco Bruceremo anche l'altro Quindi martedì si farà tutto Al massimo si prolunga fino a sabato Quindi in due episodi al massimo Chiudiamo barracca ragazzi E passiamo al prossimo gioco secondo, Almeno secondo me Che qua abbiamo finito Bella Simo <f>